Prego, consigliere, un minuto. Grazie, Presidente. Eh, mi scuso per l'irrituale intervento, però era per chiarire un concetto, visto che il collega Pelonzi eh, giustamente mi ha attribuito un, uh, un riferimento alla Commissione bilancio rispetto alla revisione del, della spesa. Vorrei dire che una Commissione sulla spending review c'è stata, ha lavorato egregiamente grazie al Presidente Frongia, oggi Assessore allo Sport, ha prodotto dei risultati, quei risultati sono addirittura in gran parte parte del nostro programma e che, eh, e che trovano attuazione non solo nella Commissione Bilancio, ma anche nella Commissione Patrimonio, tanto per citarne una come in altre commissioni. Per cui al momento riteniamo e riterremmo inutile proseguire sulla strada di una Commissione speciale, bensì si può lavorare su quello che ha prodotto quella Commissione. L'obiettivo delle Commissioni speciali è proprio questo, lavorare in un tempo definito, produrre dei risultati e poi dare possibilità all'amministrazione, nelle sue varie declinazioni, di poter eh, operare. Questa è la motivazione per cui non assimilerei l'istituzione di questa Commissione alla Commissione della spending review che già ha avuto il suo corso e che quindi in questo momento sicuramente trova meno giustificazione. Grazie. Grazie.